La cosa che, che è certa dal punto di vista diciamo così, analitico è che l'elettrico sulla, sulla mobilità nostra, quella ordinaria, è il modo più conveniente per portarci a spasso nelle nostre città. E' anche il modo più pulito, quindi più conveniente, più pulito questo in astratto è, è un dato di fatto, insomma, difficilmente controvertibile. Poi per quanto riguarda i trasporti a lunga distanza, allora lì ecco che c'è un approccio che può essere diverso, insomma, da quello che riuscivo a capire, parlando un po' con queste compagnie, oltre 1.200-1.300 km di servizio, da quel punto l'idrogeno, le full possono essere importanti e forse anche altre forme, anche per su long shipping, le navi, gli aerei, c'è cioè, la possibilità di combinare più, più, più, più fonti, ma quello che eh, a mio avviso è, non è controvertibile in qualche modo è che se la mobilità urbana, l'elettrico è il modo più economico e più, più pulito per... per per soddisfare la domanda